zombie apocalypse ciao ragazze allora nuovo video prodotti appunto come promesso Top Beauty questo è un video dei prodotti Top Beauty gene della casa e appunto per la cura della persona allora io non so cosa ho fatto oggi non ho visto in più vabbè dettagli allora un genere della casa Sto, utili sto utilizzando a parte il Lenore che è della, quello di di Blasi questo qua dell'Eurospeak che è terminato ehm cosa che c'è scritto qua, profumo di brezza marina, vabbè questo qua è della Dexal che è stra buono anche se ha un po' un odore stucchevole però resiste a lungo sui capi non a lungo a lungo ma ha un certo che di resistenza questo non si so lo mettere però lo metterò qua al momento poi come igiene cioè invece per la persona ho terminato non uno ma ben due prodotti della Dexal che come si sta bagnando tutto non so cosa sta perdendo camele ambra questo qui della Dexal mh, profumazione non critica fa non l'hanno usato neanche tanto le già a memoria e questo è il talco liquido no muschio bianco scusate bagno doccia questo lo voglio dire perché amo usare mm. ah, è bello fantastico mi piace troppo poi eh, ho finito anche questo poi igiene orale tanto un verde SSS s -SOS placca colluttore cosmetico igiene orale quotidiana, barriere protettive antiplacca, Sì, se vedete che sto leggendo con, senza gli occhiali che li ho qua giù, qua sotto il telefono, e perché mh, ci vedo lo stesso un po', vabbè se lo avvicino così ci vedo, se no nada, comunque questo è un colluttorio ehm, appunto per il generale ed è stra buono, eh, pulisce bene, igienizza bene e lo utilizzo e va via come il pane, quindi top. Ne ho altri in bagno ovviamente, ne ho ben due, uno che ho, ho già iniziato e l'altro che è da iniziare, poi, dentifricio altra in generale della Sensodyne, anche questo, siccome ho denti gengibili, i denti gengibili, che sto dicendo? <ride> I denti sensibili e eh, le gengive sensibili sto utilizzando questo qua, della um, Sensodyne perché mi ci trovo bene e mi aiuta sia contro le bevande fredde che calde. Quindi, top! Sia un pasto caldo che freddo, stessa identica cosa. Non sto più soffrendo la eh, sensibilità eh, sia dentale che gengivale per quanto riguarda la mia bocca non ce neanche come questo ora sto usando il para di opere... no aspettate che para Don't tax stavo dicendo para tax no eh, il bio repair come avete visto voi nell'altro video eh, non è male dai al momento non soffro né di come dire di, di perdita di, di, di, di di sangue nelle gengive non ho sangue quindi top, vabbè non si può dire però è così non, non mi stanno sanguinando le gengive quindi top né, eh, né altri dolori gengivale null'altro quindi mi ci trovo bene anche con quello ah, ha un buon sapore anche quello paradontax no che paradontax ancora bio repair, bio repair non è male per niente quindi anche questo top mi piace. Te la fa parte della stava Ultimo prodotto, non per importanza, anche questo qua: ed è igiene intimo lenitivo estratto di camomilla calmante. Idrata, allevia, pre previene irritazione e secchezza. Quindi top! Mi è piaciuto. Mi sembra che l'ho um, comprato a sapore e profumi. Ma è reperibile ovunque, in ogni profumeria, che sia anche in supermercato e via discorrendo. Quindi anche questo è molto buono e fa la sua giusta pulizia. il giusto lavoro Nulla, ragazze. Il video è finito qui. La busta è vuota. Io ora metto tutto a posto. Aspettate un attimo. E noi ci si vede al prossimo video. Quindi, nulla, ragazze. Questo era tutto, ehm, se qualsiasi prodotto vi è piaciuto fatemi sapere quale, se no fatemi sapere che cosa utilizzate, se Lenore, se qualsiasi cosa. Ditemi cosa ne pensate, tanto quanto ci sto mettendo, pochissimo, quindi niente ragazze. Se appunto questo video vi è stato, non dico proprio utile, ma di compagnia o magari avete preso appunti su ciò che acquistate o acquisterete fatemelo sapere sotto i commenti e appunto eh, ci vedremo per un altro video o top of lock make up o skin care e, e ci ritroveremo ad aggiornarci per un altro nuovo video appunto restate sintonizzati per un altro video che non, non farò oggi ma chissà quando o magari un video vlog non lo so di altro che cariccio e a presto per... ciao ah seguitemi su instagram come youtuber melania del rettino sotto quindi metto tutti i nomi di riferimento dei miei social come appunto tiktok melania beauty makeup ciao